buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani oggi faremo una lettura angelica valida da lunedì 4 luglio a lunedì 11 luglio 2022 utilizzeremo tre mazzi di carte abbiamo le carte degli angeli abbiamo le carte degli angeli dell'abbondanza e abbiamo le carte delle fate Ok, prima di iniziare facciamo una preghiera di protezione per aiutarci a connetterci con le frequenze dell'Arcangelo Michele e degli Angeli che ci stanno accompagnando in questa lettura angelica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 celeste grazie a tutti gli angeli a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica e così è allora eh, ci saranno tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C quindi io chiedo di mettere la tua mano sul cuore e chiedere all'arcangelo Michele e ai tuoi angeli qual è il gruppo di appartenenza qual è il gruppo che sceglierai in questa lettura angelica potresti anche scegliere più di un gruppo in angeli. iniziamo col gruppo A vediamo cosa ci vogliono dire gli angeli Gruppo A sincronismo perfetto. Gruppo B aria fresca. Un invito a uscire all'aria aperta. Gruppo C, guardate sta emergendo, abbi fiducia. Ora vediamo le carte delle fate, cosa ci vogliono dire. Gruppo A, musica. Gruppo B, luce. Oh, scusate qua stanno uscendo troppe carte oh, è, un, è volata una carta viaggio la carta del viaggio per il gruppo c bello interessante questo se avete scelto il gruppo c ok vediamo un po le carte dell'abbondanza cosa ci vogliono dire il nome dell'amore Attrai Gruppo A Attrai non inseguire Ok Finanziamenti per il successo Interessante Gruppo C Eccola qui Natura generosa Interessante Ok, iniziamo col gruppo A Sincronismo perfetto, va bene? Eh, diciamo che hai tanto pregato per realizzare i tuoi sogni va bene non rimanere attaccato a questo a un particolare risultato le porte sono aperte va bene devi solo camminare attraverso di esse cioè continua a camminare nel tuo Percorso, tutto sta arrivando sincronico e perfetto. L'invito è anche quello a non procrastinare: non procrastinare nei tuoi sogni e nei tuoi obiettivi, agisci nella direzione dei tuoi obiettivi e tutto sta arrivando nel momento giusto. L'energia è dalla tua parte, e c'è un veramente. Gli angeli ti stanno supportando in questo progetto, in questa se stai aspettando delle risposte. Eh, se stai aspettando di avviare un'attività e così via tutto si sta muovendo nella direzione giusta se stai aspettando anche la risposta da qualcuno eh, che è molto importante per te non preoccuparti eh, te i tempi sono maturi è venuto il momento un po di rilassarti di non rimanere di non essere troppo attaccato controllo, cioè di smetterla di controllare bisogna anche lasciare andare l'invito è ascoltare un po' di musica musica che ti rilassa musica che ti fa cantare che ti fa gioire che ti fa liberare dallo stress bisogna lasciare andare le energie di paura le energie di attaccamento le energie di controllo questa è anche una carta del colore verde il verde è il colore della guarigione del chakra del tuo cuore la musica ti aiuta a riconnetterti con l'anima col tuo cuore lascia andare tutto ciò che ti sta impedendo di essere eh, felice, di essere sereno, ripeto, le energie sono a tuo favore, non temere, ok? Eh, è molto importante, infatti, ripeto, non rimanere attaccati in quanto qualunque cosa o persona tu insegua scapperà nella direzione opposta. Quindi per poter far sì che tutto ciò che tu stai ambendo, ok, possa manifestarsi nella tua vita, è importante attrarla questa cosa quindi è importante rimanere aperti al ricevere e non inseguire non rimanere attaccati è molto importante quindi connettersi con la musica è un modo per staccare dalle energie egoiche di paura va bene ascolta il consiglio ascolta della buona musica e vedrai che tutto andrà bene per il tuo massimo bene ok bene gruppo b mi raccomando, vai nella natura, approfittane di queste giornate di lunga estate, eh, esci all'aria fresca la sera la mattina presto vai a fare una camminata nella natura immergiti nelle energie della, della madre terra hai bisogno di riconnetterti col tuo centro hai bisogno di riconnetterti col tuo sacro cuore va bene assolutamente tu sei una, un, un, un operatore che irradia la luce del creatore va bene è venuto il momento di portare luce in questa situazione questa è una della luce che ti sta invitando ad avere il coraggio di guardare la verità per quella che è, eh, non aver paura perché la verità ti porterà alla liberazione ti porterà alla ehm, la serenità la verità serve per essere nel tuo pieno potere ok e ricordati che irradiare la tua luce all'esterno con questo senso di verità di atteggiamento mentale positivo tutto verrà alla luce tutto sta emergendo per il tuo massimo bene per quanto riguarda i tuoi progetti le tue finanze eh, diciamo è possibile che riceverai i finanziamenti che hai chiesto è, è, è possibile che arriveranno eh, i soldi che stai aspettando perché veramente questa carta è molto positiva lascia andare le preoccupazioni eh, economiche che ti impediscono di concretizzare il tuo progetto eh, veramente è possibile che eh, arrivino nuove arrivino, arrivino fonti di eh, fonti finanziarie quindi se stai chiedendo un prestito se stai aspettando per ricevere delle risposte tutto andrà in porto per il tuo massimo bene diciamo che l'energia giusta per fare dei finanziamenti degli investimenti andranno per il meglio quindi un'energia favorevole in questa direzione ok bene abbiamo il gruppo c G, la carta del viaggio sei in un percorso di elevazione spirituale sei in un percorso di ascensione la tua anima ti sta chiamando ad evolvere e stai viaggiando in questa vita in una direzione molto luminosa dicono gli angeli va bene devi essere soddisfatto di te stessa ok eh, assolutamente c'è la possibilità di, eh, di fare anche un viaggio inteso come un viaggio di lavoro un viaggio uh, di vac una vacanza diciamo che avresti bisogno anche di uh, come dire di uh, Interrompere un circuito negativo, hai bisogno di tagliare le corde, hai bisogno di rilassarti, hai bisogno di eh, veramente di connetterti con la natura, di, ehm, di concentrarti nei tuoi progetti, ma da un punto di vista di serenità, di apertura e di armonia. Per poter manifestare abbondanza nella tua vita, la natura ti aiuterà ad avere nuove idee creative. Hai bisogno un po' di uscire di casa, no? stare sempre in stare sempre in casa se lavori da casa stare sempre a fare le tue attività che sono importanti assolutamente però gli angeli ti stanno invitando veramente a staccare un pochino va bene quindi prendere una vacanza fare una vacanza al mare in montagna immergiti nella natura perché questo è il consiglio degli angeli e abbi assolutamente fiducia fiducia fede fiducia che tutto andrà per il meglio va bene devi avere fiducia in te stesso, in te stessa, eh, perché veramente eh, Dio ti sta aiutando a, mh, a realizzare i tuoi progetti nel tuo percorso e in questa strada che è veramente veramente luminosa per il tuo massimo bene. Eh, in vacanza e goditela va bene perché tutto sta andando per il meglio bene eh, abbiamo concluso questa lettura angelica per questa settimana volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta facilito anche il logo stealing che è una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola molto potente per eliminare i blocchi le paure sistemi di credenze limitanti, le emozioni negative, i traumi del passato, eh, veramente è un lavoro straordinario ehm, che consiglio sempre un periodo e un percorso a medio-lungo termine e poi ti aiuterà, eh, diciamo questo lavoro poi potrai mh, continuare a farlo eh, da solo, da sola, eh, in quanto eh, il lavoro di coaching spirituale è un lavoro che rende indipendenti, autonome le persone va bene eh, volevo ricordarvi eh, che la nuova classe del percorso di coaching di due mesi, nove settimane dove insegnerò a connettersi con le nuove frequenze di luce con l'Arcangelo Michele, partirà il 19, lug no, 19 luglio sì, eh, 2022, martedì 19 luglio alle ore 21. Okay? Saranno eh, nove settimane straordinarie dove... In imparerai tutto sul mondo della guarigione energetica. Eh, faremo anche delle sessioni di logo sealing, avrai la possibilità di ricevere tre sessioni di guarigione a distanza da parte mia. È veramente un percorso straordinario, approfittane, la classe sta per partire e c'è ancora posto. I posti sono a numero chiuso, massimo 10 partecipanti. Per qualsiasi informazione non esitare a contattarmi. Se invece vuoi vivere le esperienza dal vivo con me in persona eh, vo voglio mm, uh, invitarti al mio nuovo seminario dal vivo sempre sulla guarigione con le nuove frequenze di luce partirà il weekend del 29 del 30 ottobre 2022 e poi se vorrai fare un percorso completo ci sarà eh, la connessione al sé superiore il seminario di connessione al sé superiore per, eh, che si farà il 31 di ottobre e il primo di novembre si terrà a San Donato Milanese in provincia di Milano per qualsiasi informazione la locandina è qui sotto per qualsiasi maggiori informazioni hai domande vuoi dei dettagli puoi chiamarmi e possiamo parlarne insieme bene io vi saluto ci sentiamo la settimana prossima un bacione a presto ciao ciao